studio LR Immobiliare nasce nel 2003 con l'intenzione di distinguersi dai suoi competitors per professionalità e serietà nella proposizione della propria offerta di consulenza. La nostra attività da un punto di vista pragmatico è rivolta al cliente che vuole comprare sia la casa per abitarci, sia la casa perché vuole poi metterla in locazione, e quindi avere una redditività da questo immobile o anche il cliente abituato ad acquistare per operazioni di ristrutturazione e rivendita nel breve periodo per avere delle plusvalenze economiche. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile vado